Oggi parliamo di skincare e makeup routine. Lo so, mmm, fatta da me è un po' strana perché non sono un'esperta di skincare e makeup, però sono una ragazza che si lava la faccia, <ride> scioccante, e ogni tanto si trucca o meno. Sto cercando almeno di sistemarmi ogni mattina nonostante... Sto, poi sto in casa quindi ho pensato di farvi vedere la mia molto semplice e facilmente replicabile skin care routine e soprattutto anche in questo periodo per me è molto importante sistemarmi la mattina truccarmi non faccio un trucco esagerato faccio un trucco da giorno tanto che ti pensano che io sia sempre struccata quindi mi fa capire che però penso che eh, dedicarsi quel pochino di tempo la mattina per sistemarsi sia molto importante proprio a livello mentale. Allora, ogni sera prima di andare a letto mi strucco con il latte detergente, mi metto il tonico e mi metto la crema. La mattina non cambia molto, a parte la parte di struccarmi. Quindi mi sciacquo il viso e mi asciugo tamponando. Ho imparato che non bisogna strofinare, soprattutto intorno agli occhi. Se no si va a irritare, già io sono molto propensa, perché ho la pelle è molto sensibile e divento subito subito rossa. Sciacquato. La mattina metto solo il tonico, io ho questo che è di Douglas e utilizzo questi eh, dischetti che non sono dischetti di cotone eh, che si buttano nel secco quindi abbastanza inquinanti ma sono dischetti di cotone riciclabili. Sono del brand La Lamazuna che è questo qua e li sto provando ora per la prima volta. Sono completamente diversi rispetto agli dischetti di cotone, funzionano ne, non molto meglio, però fanno bene all'ambiente, quindi eh, assolutamente i pro bilanciano i contro. Si lavano in lavatrice a 40 gradi, però io in realtà, a parte che in un sacchettino ne vedo un sacco io in realtà ogni volta che lo utilizzo poi lo passo sotto l'acqua, lo sciacquo e lo metto al termo così che non si rovina quindi mi sto impegnando a portare tutto anche sul collo perché è parte del viso ed è una cosa che dimentico sempre figurati che ci pensava mai al collo ok io ho sempre avuto una pelle abbastanza pulita e non ho mai avuto particolari brufoli però posso essere sincera a me i brufoli vengono quando mi impegno molto nella mia skin care routine quindi più cerco di tenere la mia pelle pulita eh, faccio questi procedimenti che, ve lo assicuro, mi sto impegnando molto in questo periodo a farlo perché io con la cura della pelle faccio veramente schifo e, e non è una cosa positiva perché va bene, da giovane ero lì che dicevo oh, oh, oh, io già tanto se mi strucco la sera, <ride> brava scema adesso incomincio un pochino a vedere, non dico vecchiare perché comunque non, sono ancora giovane però ammetto che qua vedo queste righe d'espressione perché poi ho una pelle molto sottile e come vedete vabbè io qua su ho le tip c'è cioè queste qua che non, non sopporto e purtroppo sono un mio grandissimo um, non dico punto debole cioè, un pochino me ne vergogno infatti se notate in molti video io vengo sempre così per, per non farle vedere anche perché poi c'è gente che commenta fa. io guardavo soltanto le sue rughe io <ride> lo so mi dispiace, ma sono fatta così. Quindi ho tantissime rughe d'espressione sulla fronte che ancora ancora, però io queste qua arlate del viso incomincio a notarle troppo e mi danno fastidio. Quindi adesso ho iniziato a fare tutti questi trattamenti, solo che a fare tutti questi trattamenti e tenere la pelle super pulita mi stanno uscendo brufoli ovunque. Quindi non capisco <ride> che, che... cosa mi vuoi dire pelle, cosa mi vuoi dire però penso che sia normale, anzi una fase transitoria fatemi sapere se è così, lo spero perché cioè, è il colmo più mi lavo più vengono i brufoli, vabbè e, beh, diciamo che la mia skin care routine è quasi finita perché la mattina metto soltanto, oltre a don, lavarmi il tonico il contorno occhi e io in questo periodo sto usando questo qua di Shiseido però eh, è quasi finito e infatti ne ho già pronto un altro, questo qua di Mulac che mi è appena arrivato ma non ho ancora mai provato, quindi questo qua di Shiseido, io seguo una pagina che si chiama My Skin se vi interessa la cura della pelle, o se non vi interessa, dovete interessarvi, perché è molto importante, eh, vi consiglio di seguirla su Instagram perché sono un gruppo di dermatologi e eh, affronto un sacco di tematiche e spiegano un sacco di cose che il comune mortale non sa. Quindi, ad esempio che la crema per i contorni occhi non si mette sulla palpebra perché è una pelle troppo sottile questa qua e sulla palpebra quindi sotto e sopra ma si mette tipo sullo zigomo intorno e i principi attivi vanno comunque poi bisognerebbe picchiettare perché cioè ora non esageriamo esagerio cioè... poi mi dite su e infine metto la crema viso non uso una crema viso in particolare diciamo che io ricevo spesso dei pacchi con prodotti beauty eccetera e mi piace provare ciò che mi arriva quindi um, adesso sto utilizzando questa qua me la sono portata via Olos Age Positive <ride> Allora, eh, ragazzi veramente arriva l'inverno soprattutto dicembre e io mi vedo le rughe, mi vedo vecchia soprattutto particolarmente perché mi va via l'abbronzatura quindi ehm, è una cosa che sento molto in questo periodo mi ricordo che lo sentivo anche l'anno scorso eh, però poi sono andata nelle Filippine e mi sono abbronzata passato tutto però, di nuovo una giovincella però <ride> quindi prendo la crema e quello che io personalmente faccio per stenderla è fare dei quattro punti 2, 3 e quattro so, perché io questa cosa l'ho vista da una crema che avevo una volta c'erano le istruzioni d'uso ok? e poi la stendo così tirando non ha molto senso come cosa, però per me aveva senso come me. bene la mia skincare è terminata ragazzi ah tra parentesi vi volevo far vedere il mio porta um, saponi detergenti che mi è stato dato sempre da Douglas ed è un appendino di questo materiale di plastica che contiene tutto, qui sotto ho la crema viso e uh, questa è una maschera di bellezza e eh, delle maschere di, di, di tessuto da applicare poi qui tengo il latte detergente, altre creme e il contorno occhi e quassù i dischetti di tessuto che vi dicevo quindi skin care routine terminata pensavo di impiegarci molto di meno ma a quanto pare sono molto chiacchierona come al solito quindi vi farò vedere nel prossimo video il mio daily makeup routine quindi come mi trucco ma non trucco la mattina per prepararmi la giornata ci vediamo al prossimo video ciao ciao